quali posti in particolare si sono rivelati più solidali? Allora, eh, questa è una domanda cerco di spiegarti, eh, sì, di, sì. di spiegarmi. In realtà, secondo me, questo può succedere ovunque. Dipende anche tanto da noi, dal, da come noi ci, ci relazioniamo con la gente. Perché, ripeto, io sono convinto che quello che c'è nella nostra testa, il nostro pensiero, sia in grado di influenzare quello che c'è attorno e anche attirare noi le persone di cui abbiamo bisogno Io mm. ho avuto la prova ne ho avuto la prova di brutto perché questo mi è successo non decine ma centinaia di volte il fatto è che a volte anch'io ero scarico le mie energie erano basse e anziché attirare le persone le allontanavo. quindi Assolutamente non voglio parlare male di un paese piuttosto che di un altro uh -huh. Però ti posso dire che in di certi paesi per me è stato molto difficile Uno di questi paesi, proprio per darti, per, dare, per, per, per parlarti di un'eccezione che conferma la regola uh -huh. Sono gli Stati Uniti, dove comunque io negli Stati Uniti Nonostante abbia fatto molta fatica perché la gente tende a essere molto individualista Molto chiusa, eccetera, uh -huh. eccetera Ho trovato un tizio che mi ha visto attraversare la strada Mi ha chiesto se sono venuto a fare qualche parola e dopo 5 minuti, 10 minuti io ero già in cammino con lui per andare a casa sua mi ha tenuto a casa sua tre giorni mi ha offerto da mangiare, va bene mi ha portato a vedere gli spogliarelli cioè vedere. mi ha portato lì nei locali di street e lui ha condiviso tutto come è mm. negli Stati Uniti però è comunque stato difficile anche per come sono strutturate le città perché la gente non è abituata a muoversi a piedi la gente è abituata a muoversi in auto e quindi questo sicuramente ha influenzato il mio umore, la mia voglia di rapportarmi con la gente, mm. e invece in Sud America dove tutti si spostano a piedi nelle città eh, per forza incontravi gente, perché erano tutti a piedi negli Stati Uniti per strada non c'è nessuno Nella, non dico in tutti gli Stati Uniti però a Atlanta io giravo per i marciapiedi e non c'era nessuno io come faccio a trovare aiuto se non trovo nessuna certo. strada quindi questo mi ha messo in forte difficoltà e, e mi faceva nascere pian piano un sentimento di, di aversione verso, verso questa gente proprio perché il posto in cui mi trovavo era, era difficile per me eh, eh, questa è stata una impressione mia personale certo. il cugino che è andato là in viaggio di nozze si è trovato da Dio mm. eh, ma questo perché ognuno è diverso ognuno ha fatto a suo modo e io si vede che sono più eh, il mio livello energetico è più simile a quello che si può trovare in sud-america piuttosto che in Africa io in Sud America e in Africa mi sono trovato da lì, ci tornerei domani. Giappone, Giappone è stato un altro posto dove ho fatto una fatica bestiale perché la gente non, non viene da te, se ti vede la gente per strada eh, non che si giri dall'altra parte, ma se, non è, se la gente non è tenuta a venire da te e chiederti e offrirte il suo aiuto, non lo fa. La polizia lo faceva sempre, i passanti no, quando io chiedevo aiuto ai passanti loro mi ignoravano. Bisogna fare di questo, io subito mi, mi ero incazzato, poi ho detto no, non bisogna farne loro una polpa, è la loro cultura, nella loro società, loro sono fatti così. In Italia noi abbiamo i nostri usi, i nostri costumi, mi viene qua un cinese con certi nostri modi di fare si trova male.